Scrivo la notte in sogno di giorno. Scrivo quando corro, quando cammino, quando le mie chiappe sul gabinetto. Scrivo mentre penso, scrivo quando mangio e quando sputo. Non ho bisogno del materiale, noi scriviamo sempre. Oniricamente, senza una penna, senza una carta. C'è uno specchio che guarda uno sguardo di carta pesta e si è pestati da uno scudo di mondo caccia fuori. Non vi piace questa poesia? E che cazzo ci devo fare? Avete esiliato i poeti, li avete maltrattati, eppure vi dicevano al a non farvi spazzare via che il mondo prima o poi caccia pure voi. Mannaggia a tutti i morti. Mannaccia chi spera, mannaggia chi prega. Scrivo anche quando bestemmio. Mentre uno riceveva la medaglia di santo, io scrivevo blasfemie. Scrivo, scrivo contro Renzi e il suo governo e forse pure di più. Non mi importa, meditate le mie parole mischiate alla minestra del disprezzo popolare. Scrivo e non ho bisogno di piccini. Ci vorrebbe la piccina il compromesso senza DC, senza Togliatti ci vorrebbe Gramsci Trotsky in prima fila e il centralismo democratico si vince la rivoluzione scrivo su questo taccuino a forma di pene pene d'amore brucia il Parlamento brucia il corpo del Presidente brucia la mia anima sappicca palilla nuovo si rivolta al Paese ricordato, l'Italia e l'Europa tutto si è divorato, mangiato gli omini, gli animi, gli scavi arcolari, la cultura, il teatro, l'ambra, c'è il congioliere, amico e compagno, con questi versi io ci bevo, ci ballo, ci fumo, ci faccio l'amore, la penetrazione. Si occupa la fabbrica, potere operario, brucia la fuori perché la Camorra, perché Marcchion, perché Caltagirone, perché Casini, perché Vicerno, perché Berlusconi, perché lo Stato unito al padronato, perché la Camorra. Bruciano i copertori, bruciano i saperi, brucia la fame, scretola la fame, vaffanculo l'onore, la gloria va a la patria va fanculo, l'amore che non esiste. Brucia, brucia, brucia. Loro bruciano noi, noi bruciamo loro, non i corpi. Bruciamo i loro soldi, i privilegi, i conti bancari. La proprietà privata è un furto. C'ha Bruciomazz. Scrivo il giorno in sogno di notte. Scrivo mentre volano manganelli, scrivo mentre licenziano uomini e donne, scrivo mentre uccidono, scrivo mentre sparano guerre, scrivo mentre Renzi scrive tweet. Scrivo i disoccupati, scrivo i lavoratori, scrivo i precari, scrivo gli studenti, scrivo gli esodati. Scrivo gli immigrati Scrivo i teatranti Scrivo gli sperati Scrivo versi d'amore Scrivo proletario Scrivo chi scrive la storia Non scrivo Chi se la ruba Non scrivo chi si siede Non scrivo sentinelle in piedi Scrivo contestate Sentinelle in piedi Contestato il presidente Scrivo viva lo sciopero generale Non vi piace questa poesia? Avete finito i poeti, avete represso Majakowski, massacrato Pasolini, suicidato Monicelli, alcolizzato Bukowski. Non avete ancora fermato noi.